Dunque, eravamo a farmi su questo sort, per dire, eh, non posso usare il sort naturale perché andrebbe in conflitto con in questo caso specifico, funzionerebbe tutto, ma cerchiamo di metterci sempre nella condizione di, di massima robustezza del codice che scriviamo, eh, sarebbe un po' incoerente il Bing Station tra il criterio di uguaglianza e il criterio di ordinamento naturale. E quindi usiamo un ordinamento qualsiasi. Eh, per farlo posso usare il metodo sort con due argomenti che ri riceve come parametro un secondo eh, oggetto di tipo comparator. Allora questo oggetto comparator lo posso costruire, è un oggetto indipendente, potrei costruirne uno anonimo sul posto, ma per maggior chiarezza possiamo crearlo direttamente dentro il package model, è un'altra classe. Eh, che possiamo chiamare eh, station comparator, comparator by name e con questo metodo possiamo definire tanti criteri di confronto diversi aggiuntivi a quello naturale. Eh? Il metodo naturale di non una cartuccia che si spara una sola volta, una volta che è definito quello è. Se ne voglio avere altri lo posso sempre fare aggiungendo dei comparatori aggiuntivi che è in grado di confrontare, uh, comparator by name, ok, che implementa l'interfaccia comparator. Quindi comparable è l'interfaccia che ha il bin, che deve esporre il bin se dichiara un proprio ordinamento naturale. Comparator invece è l'interfaccia che devono implementare le altre classi che uh, permettono di confrontare altri bin esistenti. Ovviamente questo comparito dovrà essere personalizzato col generic station. Eh, ok. creo questo oggetto e nel momento in cui eh, Eclipse vede che sto creando un oggetto che deve implementare un'interfaccia, in già mi mette quali sono i, eh, i metodi che devo implementare. In questo caso come si dice, come hanno cominciato a dire da Java 8 in avanti questa è un'interfaccia funzionale, cioè un'interfaccia che ha un metodo solo che permetterebbe con le lambda di fare tutto questo in molto meno spazio ma non, com non ci complichiamo la vita ehm, quindi la classe comparator, sta station comparator by name che implementa comparator di station ha un metodo solo che si chiama compare che deve confrontare Due oggetti di tipo station argomento 0 e argomento 1 sono stati chiamati così. Ebbene, adesso finalmente possiamo fare il confronto tra arg0, che è un oggetto di tipo station, punto string, punto getName. Scusate, che è una stringa, confrontiamola a arg1 getName punto basta quindi devo dentro il comparator mi arrivano due oggetti argomento 0 e argomento 1 e devo confrontarli secondo il criterio in questo caso by name per, secondo il nome allora delego il confronto al compare to delle stringhe dell'oggetto string, della proprietà name. Fine. Allora, questo comparator, finalmente, station comparator by name, è la classe che devo usare dentro il controller per ordinare questa mia lista. Allora, lo scrivo così. Giusto, solo per comodità, mi, fa, mi prendo... per averlo allora list java.util collection sempre dentro java.util stations virgola il secondo argomento è un'istanza di questa classe che abbiamo appena creato quindi sarà un new eh, station comparator by name e quindi a questo punto Ho la lista, l'ho ordinata per nome, e quindi posso costruire le mie tendine sulla base di queste liste modificate, riordinate. Questo funziona ma non mi piace ancora. sapete perché non mi piace? perché sto riordinando gli elementi del modello Cioè il modello, si era fatto una lista per i fatti suoi ordinata secondo criteri suoi, ammesso che li avesse, io non lo so io chiamo il GetStations e lui gentilmente mi dà un riferimento a quella lista la riga dopo io gli rimesco gli elementi di quella lista la sua Giusto? Perché è sempre la stessa, a volte è appunto che è stessa, nel riferimento all'oggetto list che ha il modello. E quindi io sto facendo il sort sull'oggetto list del modello, di cui il modello gentilmente mi ha dato riferimento senza sapere che io li avrei modificato. Quindi immaginate che dentro il controller ci siano magari il, la, la stessa lista che la volete ordinare in modi diversi ogni volta state tentando a rimescolare gli elementi del model mm, che è un po' una porcata perché poi non sapete mai in che ordine sono allora sarebbe meglio se devo prendere un elenco di elementi e avere gli stessi elementi per i miei scopi privati ordinati in un modo diverso me li copio mi creo una nuova lista, inserisco gli stessi elementi, non copio mai gli elementi ovviamente, copio riferimenti agli elementi. Mi creo una nuova lista che punta agli stessi elementi e riordino quella nuova lista. Quindi gli elementi sono sempre gli stessi. Viste dal model, ah, hanno l'ordine che hanno sempre avuto. Viste dalla mia lista, saranno gli stessi elementi che li ho rinvincati e ricollegati in un modo diverso. Questo vuol dire che io non posso... Fare così, semplicemente prendere il riferimento, ma dovrò fare crearmi una nuova lista, ad esempio una list, una linked list, quello che volete, che copia da quella. Quindi uso un costruttore che non è un costruttore vuoto, crea una lista vuota, ma crea una lista a partire da un'altra, è un add all implicito, crea vuota poi ci copia dentro tutti gli elementi. La differenza è che prima avevo un riferimento alla lista del modello, adesso qui c'è questo new in bella lista che mi dice che è una lista mia che viene inizializzata copiandoci dentro gli stessi elementi che già aveva il modello. A questo punto io questi elementi li posso riordinare senza più toccare l'ordine con cui erano leccati nel modello. E questa lista, qui, stations, la posso usare per popolare le due tendine. Quindi, se facciamo così, dovremmo essere riusciti a mantenere l'ordinamento naturale giusto nello station, cioè per ID, a non toccare i dati del modello e allo stesso tempo avere le tendine ordinate per nome. Se siamo fortunati funziona. Ok, sì dimmi. Il get stations no eh, sì. nel senso posso fare tutto però io non chiamerei getStations un, un, un, un metodo che fa una coppia di una determinata collection eh, così come questo getItems non mi restituisce una coppia degli item della combo box mi restituisce la sua lista di item perché così in questo modo gli posso aggiungere qualche cosa quindi eh, se lo volessi fare lo chiamerei non uh, get uh, station, lo chiamerei eventualmente clone stations, dire, mi dà un clone o mi dà ma anche perché poi non è detto che io a questo punto chi implementa il modello dovrebbe sapere se l'altro lo vuole sotto forma di array list, di link at list, di set. Cioè. È sempre bene avere la collection normale, cioè diretta, direttamente un getter ti dà una copia della proprietà. Il problema è che quando la proprietà a sua volta è una collection, gli elementi di questa collection sono in mano tua, cioè sono in mano di chi ha ricevuto questa proprietà, può farci ciò che vuole. Non c'è modo di dire, te la do ridonly. Ok, qui abbiamo risolto il primo dei problemi, cioè popolare le tendine. A questo punto il secondo problema è eh, quando l'utente clicca su sul bottone tempo medio fare la query che stampa i due numeri e quindi questo lo dovremo mettere all'interno del metodo che non c'è perché sono perché ho sbagliato io perché questo bottone ho chiamato, ho sbagliato io a creare il modello. Do tempo medio per me era il nome del metodo da chiamare, in realtà l'ho messo nel campo id anziché nel campo action. E quindi ovviamente il controller che ho generato chiama il bottone do tempo medio, quando in realtà il nome del bottone a me non interessa, anziché definire un'azione do tempo medio. Quindi correggo solo queste cose, sbagliato nella fretta mi devo andare ovviamente a questo punto prendere dei pezzi di controller nuovi che sono i metodi e questo button do tempo medio lo mandiamo nel dimenticatoio insieme all'altro button do dettaglio mentre invece avrò i metodi giustamente do tempo medio e do dettaglio quindi questo era action event lo definiamo ok, quindi dobbiamo calcolare il tempo medio il tempo medio cosa fa? prende due stazioni e a questo punto chiederà al DAO calcolami i valori che mi servono i due valori sono la station partenza che la estraggo dal box partenza GetValue E la station arrivo e l'estraggo da boxArrivo.GetValue. GetValue mi dà sempre in un istante il valore selezionato dalla tendina. Attenzione, che questo valore può essere null, può essere null quando, ad esempio, l'applicazione è appena partita e quindi l'utente non ha ancora scelto nulla, le tendine sono ancora vuote. Se non è null, è di sicuro un valore valido delle collection che gli ho inseriti prima, quindi l'utente non ha possibilità di errore o di inserire una, un valore sbagliato. Però l'unico errore che devo verificare è che siano entrambi diversi da nulla, altrimenti non ci posso fare nulla. Quindi se partenza è null, oppure Arrivo è null, non posso farci nulla, ciò che potrò fare è magari mettere un messaggio d'errore dentro eh, la casella di testo in cui dico errore selezionare due stazioni. e poi ritorno perché questo metodo qua non ha nient'altro da fare non può fare altro se no vado avanti a questo punto avrò le due station e mi devo calcolare i due valori che mi servono per pigrizia o oh, diciamo così per velocità i due valori che mi servono quali sono? Sono Uh, il numero di trip tra due stazioni e il tempo medio di percorrenza di tali trip facciamo finta di fare due query diverse o perlomeno di chiedere al model le due domande separatamente quindi ho il numero di trip e chiederò in qualche modo al modello senti caro modello uh, dammi il numero trip di trip la stazione, no, num, num trip chiamiamolo, a cui passo due stazioni, quindi partenza, arrivo, e poi chiederò al modello anche il eh, non è un int a questo punto, è un float, un double, perché può essere frazionario, il numero di eh, il tempo medio. Medio, di percorrenza, modo del punto, tempo medio, tra la stazione di partenza e la stazione di arrivo. Due metodi che non ho ancora ovviamente, ma è il problema poi del modello implementare. Questi due metodi corrisponderanno a due query a livello di DAO o a una sola, è un problema del modello. magari lui di queste cose se le, il modello non lo sappiamo magari se le ha già precalcolate tutte all'inizio quando ha caricato le stazioni non, non ci interessa io chiedo al modello delle informazioni il modello troverà le strategie ottimali per ottenere quelle informazioni una volta che ho queste informazioni semplicemente le stampo quindi sarà, sarà un txt result.appendText text in cui dirò fatemi fare un formato stringa in cui dirò percorso da una certa stazione a un'altra stazione due punti ehm, per cento di trip virgola tempo medio per cento punto due f secondi Questo è ciò che voglio stampare, ovviamente gli passerò come parametri le, le, i nomi delle due stazioni, quindi partenza punto to string, virgola arrivo punto to string, e poi il, il, il numero di trip che è numtrip num che ho appena calcolato e t medio. facciamolo formattare in modo decente, num trip, trip, trip, E questo è ciò che farà il metodo. Il lavoro a chi rimane? Rimane il modello che se avesse, se decidessimo che il modello deve caricarsi l'elenco di tutte le trip, ce l'avrà in una collection e se la va a scandire se invece no diciamo che il modello delega questa richiesta al DAO sottostante Quest di questo il controller no non sa nulla quindi possiamo creare il metodo non trip all'interno del modello e visto che noi abbiamo deciso che non ci interessa memorizzare tutte le trip perché sono troppe e potenzialmente saranno sempre di più allora lo chiedo al DAO e quindi di fatto darò un trip tra queste due stazioni In questo caso ho un DAO molto stupido, ho cioè, un modello molto stupido che semplicemente fa da intermediario tra il controller e il DAO, perché in questo caso è un'informazione che lui non può darti, da, perché l'unica cosa che si ricorda è l'elenco delle stazioni, non ha l'elenco dei trip e quindi non può fare altro che chiedere al DAO di andare a chiedere un database quindi creiamo un metodo analogo all'interno del DAO e ehm, a questo punto dovremo fare il lavoro vero però non voglio che me lo crei qua dopo il main perché è nel posto sbagliato mettiamolo qua e quindi dovremo fare una query io vado a copiare un pochino il metodo, vabbè, uno dei metodi precedenti perché hanno già tutte le parti SQL ma poi dovranno essere... connection, db.getConnection con... db. ovviamente rimane. La query, allora che query devo fare per avere il numero di trip esistenti tra due stazioni? Questo result non mi serve più perché devo restituire semplicemente un int. Quindi in un trip date due stazioni, siamo dentro il DAO, quindi stiamo al punto di dover fare la query. Prendo la connection e io voglio sapere quante trip sono ci sono all'interno di queste 315.000 o giù di lì, tra un determinato terminale di partenza, Second and South Park ad esempio, e che arrivano invece... Che ne so, in Redwood City, che è il 22. Allora, questo è abbastanza semplice, basta fare un select, contro le righe, from trip, where. Allora, i confronti conviene sempre farli sui, sui numeri interi. Che ne so, questo è uguale a 64, and... END TERMINAL uguale 22 faccio confronto con l'ID che lui chiama START TERMINAL E END TERMINAL che sarebbe l'ID della station di partenza l'ID della station di arrivo piuttosto che non sul nome della station di partenza di arrivo sicuramente il database fa prima a confrontare interi che non string quindi in questo caso mi dice che tra la stazione 64 cioè le bici prese nella 64 e posate nella 22 sono 0. E ne dà 32? Allora, prendiamo un trip che esiste di sicuro dalla 66 alla 69. Almeno uno c'è, no? Ah, se c'è sono 178 poiché copre la Bay area a una, una distanza di più di 50 km probabilmente ci sono alcuni percorsi che non vengono fatti eh? non sono presentati qua quindi questo è il numerino che ci serve questa è la query che vogliamo fare dove al posto di 66 69 ci sarà l'ID della stazione di partenza e di arrivo presa dalle due station che mi vengono passate come parametro Allora, son mi sono convinto che questa query funziona e quindi la posso inserire qua, eh, facendo un po' di fatica come sempre per inserirlo dentro una stringa SQL, ricordatevi sempre quando fate questa operazione di mettere uno spazio alla fine della riga, se no vi danno errori di sentarsi SQL e passate la notte a capire perché. Dove ovviamente al posto 66-69 ci mettiamo un bel punto interrogativo perché sono i nostri parametri della query. Adesso... Prima eh, vabbè, mi creo il prepare statement devo impostare nel statement i risultati, i parametri. Quindi il primo parametro, cioè il start terminal, sarà la stazione di partenza, il campo id, eh, start della, cioè il campo ID station della stazione di partenza. Quindi st.set, questo è un integer, int. Quindi imposta nel prepare statement il primo parametro, parametro index, partono da 0, da 1, partono da 1, vero? Eh, perché mi lo dimentico sempre, sì, il primo parametro è 1, secondo è 2. E sarà al posto del primo punto interrogativo ci metto partenza.getStationID. E nello statement setInteger il secondo parametro sarà la stazione di arrivo getstationid eseguo la query e a meno di errori la query dovrà restituirmi una riga è un select count quindi se tutto va bene io mi posiziono sulla prima riga che sarà anche l'unica Eh, non è boolean ehm... Aspetta, eh. sì, muovo, muovo il cursore sulla prima riga certo e poi una volta che sono sulla prima riga prendo il risultato uguale eh, rs.getint della prima e unica colonna che c'è quindi non sto a chiamarla per nome che si chiamerebbe count asterisco semplicemente c'è solo quella. Uh, aspetta, eh, che però per poterlo ritornare sotto devo definirlo prima del try. Questo per quanto riguarda il numero di trip. Se tutto va bene potrebbe, proviamo già a testarlo, mettiamo Double T medio a un valore casuale e proviamo a testare almeno il calcolo del numero di trip. Che dice che il modello perché non l'ho salvato. Ok, non ci sono più errori. Quindi, il, modello, il controller chiama un trip. Un trip va nel modello ma semplicemente lui buca verso il DAO e chiede un trip al DAO che fa la query che abbiamo appena visto. Il tutto, se va bene, funziona. Quindi scelgo due stazioni, tempo medio, mi dirà zero trip vabbè siamo sfortunati ne troveremo due ok da, da, entrambe in San Francisco quindi da Caltrain 2 a City Hall ci sono 50 trip se lo ricalcolo giustamente mi dà lo stesso valore Cosa farò se questo fosse il punto 1 dell'esame? Cosa farei io l'esame? La prima cosa che faccio è questa, tanto per capirci. Lo clicco così, a vuoto, per vedere se genera un'eccezione o no. Poi ne seleziono una, ci riprovo, poi seleziono l'altra e vorrà dire che so già quali genera delle trip e quali non ne genera nessuna e verifico che abbia senso. Ad esempio abbiamo già scoperto che ci sono molti casi in cui ci sono zero trip. beh se ho 0 TRIP il tempo medio non ha senso quindi non lo devo stampare, se provassi a stamparlo fa divisione by 0, ovviamente quando calcolo la media quindi facciamo attenzione anzi è stato utile fare prima il numero di TRIP per capire che il tempo medio non sempre ha senso calcolarlo quando ha senso calcolarlo è facile calcolarlo nel senso che con lo stesso schema in cui abbiamo fatto questo Facciamo un'altra query in cui non calcolo il count di tutte le righe ma semplicemente sarà l'average del campo che si chiama duration. E visto che 66 69 erano queste qua, tra le quali c'erano 178 trip... La durata media del percorso era di 825 secondi, quindi una dozzina di minuti. 14 minuti forse. E lo faccio calcolare al database, con una query me la cavo in questo caso. No? Ma cosa succederebbe invece se a questa query, visto che mi sono messo la pulce nell'orecchio che alcune non sono collegate, quindi cerchiamone un'altra che non sia collegata, Adesso la trovassi, prima venivano tutte zero. Ok, una stazione in cui non ci sono collegamenti, tra la 66 e la 2, la query che cosa mi dà? Mi dà un risultato di una riga con una colonna sola che contiene null, non zero ovviamente. Quindi questo o l'abbiamo pensato o se no genererà un'eccezione, ovviamente. Allora questa era qui e dobbiamo capire come gestirla. Allora il modo migliore di gestirla è evitarla. Ma no, Visto che io so a priori che se il NumTrip è 0 la media non ha senso calcolarla, la, la prevenzione dell'errore spetta al controller. NumTrip num l'ho calcolato adesso, se... NumTrip è diverso da 0 allora facciamo anche il tempo medio e poi stampiamo sta robetta qua che abbiamo deciso prima altrimenti poi l'ho riformato meglio è stato oh. uh, if NumTrip diverso da 0 così altrimenti Trip. Altrimenti, il tempo medio non me lo calcolo proprio e stamperò un messaggio che è leggermente diverso. Stamperò solamente, ci sono 0 trip. E non stampo il tempo medio, perché non ha senso. Cioè, non è un errore no? è sbagliato che le due stazioni non siano collegate, non ci siano tragitti è così, semplicemente però quando non ci sono tragitti non devo pretendere di calcolare il tempo medio quindi a questo punto sto chiamando model.tempo medio in una situazione in cui sono sicuro che questo tempo medio esista e allora faccio lo stesso lavoro e facciamo così chiederò al DAO Tempo medio, tempo medio, e return tempo medio. E nel DAO dovrò implementare questo metodo tempo medio, che sarà molto simile a quello di prima. Quindi, lo posso prendere e duplicare, lo chiamo tempo medio. Dove la query cambia, non è count di asterisco come abbiamo detto, ma average duration E tutto il resto è uguale Tutto il resto è uguale tranne il fatto che il risultato è un double e Quindi non sarà getInt ma è getDouble Qui rs.first funziona sempre perché il risultato c'è sempre quando faccio get double mi, mi restituisce un double oppure un, mi dà un'eccezione, ah no, se il risultato è null ritorna 0 non dà eccezione, stranamente. Ma che 0 sarebbe sbagliato come valore medio, ma tanto noi sappiamo già che non verrà mai chiamato. E return result perché? che l'int tempo medio è double quindi ce l'abbiamo uguale questo model qua non è int ma è double quindi abbiamo fatto con piccole modifiche lo secondo metodo che ci serviva vediamo se funziona allora prendo due cose a caso Zero trip, va bene. Zero trip. Dite che riesco a beccarne una prima di stanotte. Una trip, tempo medio eh, 25.000 secondi questo qui. Qui ci sono 1247 trip, tempo medio 524 secondi. Molto semplice, molto modulare, il difetto qual è? Che facciamo due query separate. Quando in realtà il database non avrebbe nessun problema a darmi due risultati insieme. Potrei fare una query unica che mi dà sia il count che la duration semplicemente così adesso devo trovarne come sempre una che, che ne abbia in questo caso se facessi una query di questo genere sarei un tantino più efficiente come potrei fare? potrei implementare un metodo del DAO che implementa questa query qua restituisce due valori, quindi questi due valori li potrò mettere in una piccola classe che contiene questi due campi e il model Il model quando riceve num trip o tempo medio dovrà andare a vedere guarda che il num trip che mi stai chiedendo è per le stesse stazioni che avevo già visto in precedenza mi devo ricordare l'ultimo valore visto. Io potrei avere un metodo del DAO che mi calcola tutti e due i valori. Per cui l'idea è, quando chiamo numtrip, faccio la query, che mi istituisce numtrip, ma anche il tempo medio. Il tempo medio adesso non mi serve e me lo metto in tasca. Cioè, me lo salvo dentro il model. Subito dopo, il controller chiamerà tempo medio, e io ce l'ho già calcolato e te lo restituisco senza fare una seconda query questo richiede che il model si ricordi dentro di sé l'ultima query che ha fatto di fatto deve ricordarsi di queste quattro variabili che può mettere in un oggettino stazione di partenza, stazione di arrivo, numtrip e tempo medio e quando gli arriva una nuova query, di tipo num, una nuova richiesta di tipo numtrip o di tempo medio lui dice andiamo a vedere se mi stai chiedendo il numero di trip per la stazione di partenza e di arrivo che ho già visto, che ho appena chiesto. Se sì, ho già la risposta. Se no, devo fare la query e poi ti do la risposta. Questo complica ovviamente un po' la logica del modello, perché ovviamente questi metodi in un trip e tempo medio devono funzionare sempre, chiunque li chiami e in qualunque ordine vengano chiamati. Non posso dire, eh, ma tanto il controller chiama sempre prima l'uno e poi l'altro. Quindi la query la può sempre fare in un trip e il tempo medio viene chiamato subito dopo e, qui, e i valori di partenza e arrivo sono sempre gli stessi. Eh, non è vero. Questo è vero in queste tre righe di programma. Il programma magari può crescere e qualcun altro magari può avere bisogno solamente del tempo medio di qualche cos'altro che non c'entra niente, di altre due stazioni che non c'entrano niente. Quindi questi metodi del model non possono fare affidamento sul sapere quando verranno chiamati. Quindi se voglio fare un minimo di, di caching, cioè ricordarmi il valore precedente per evitare di fare una query, lo devo fare bene. Ti restituisco un risultato solo se, sono, solo se sono sicuro che sarebbe uguale a quello precedente. E come faccio a essere sicuro? Mi sono salvato, oltre che il risultato precedente, anche i parametri, partenza e arrivo, che avevano generato quel risultato. è una complessità in più nel modello che in questo caso non mi sembra che sposti più di tanto la complessità del programma. Perché le query che calcolano queste cose, abbiamo visto, sono cose da, da, da 93 millisecondi, neanche un decimo di secondo. Quindi farne una, farne due in risposta all'azione dell'utente sono irrilevanti. Se queste query richiedessero invece 2, 3, 5 secondi, allora farne una piuttosto che farne due cambia sicuramente. La, la funzionalità dell'applicazione quindi a quel punto varrebbe la pena complicare il modello per ottimizzare sulle risorse di database fin qua abbiamo diciamo così, risolto il punto 1 nella variante A La variante B invece mi dice, ma guarda che se invece non avessi il campo duration, come faresti? Allora, questo lo posso affrontare in due modi diversi. Se cioè io voglio sapere la durata media delle trip, ma il campo duration non, lo, non ce l'ho. Non me l'ha andato, me lo devo calcolare. Allora... Di nuovo ci sono due metodi, o lavoro a livello di database, quindi Average Duration non c'è, ma l'Average di qualche cosa. Della differenza tra la End Date e la Start Date. Se io riesco a scriverlo qua dentro, ho risolto il problema delegando il calcolo del tempo al database e... come? la prima cosa che mi viene in mente da fare è cercare mysql datetime difference eh, è una, sembra direi una domanda abbastanza gettonata tech di solito è un sito abbastanza affidabile e dice come faccio a calcolarlo lui dice guarda che in MySQL non in SQL in generale ma in MySQL c'è una funzione che si chiama timestamp-diff che evidentemente sembra che abbia tre parametri uno è l'unità di misura in cui vuoi i risultati e poi gli altri sono i due datetime o timestamp di cui vuoi fare la differenza. Um, per essere più sicuro io vado a vedere anche sul sulla documentazione di MySQL perché un conto è una risposta trovata in un forum, pur ben moderato come Stack Overflow, invece un conto invece è la Unable to Connect. La wifi ha un dono veramente eh, date, si chiamava diff, sottrae due date. E cosa mi dice? ritorna la differenza tra espressione 1 e espressione 2, espressa come valore in giorni da una data all'altra. un mm, giorno non era questo era date time diff giusto come si chiamava allora date ah no è time um, timestamp diff ritorna la differenza tra due espressioni dove queste sono espressioni tipo date o dateTime time e vedete che c'è un primo parametro che si chiama unit espressioni possono essere date oppure date time e nel caso in cui c'è una date i secondi vengono impostati a zero ma questo non ci interessa e le unità del risultato un intero è dato dal primo argomento quindi il risultato è sempre in forma intera ti dà un valore intero che a noi va bene perché stiamo... è la differenza in secondi la media di queste differenze non sarà più un valore intero ma la, differenza... la singola differenza in sé lo è e la unit l'unità i valori legali permessi per il primo parametro unit sono quelli che sono descritti in questa funzione timestamp add timestamp add dice che questi sono stati pigri anziché scrivono due volte hanno detto vai a vedere dall'altra parte ma in realtà era appena sopra second minute hour day week second quindi in teoria dovremmo poter scrivere uh, time, time stamp diff second virgola la prima da, da, lui fa la prima meno la seconda no scusate 2 meno 1 quindi fa la seconda e quella che viene dopo meno la prima che viene prima quindi devo fare come primo parametro quella che viene prima start date come secondo parametro quella che viene dopo end date qui non ho ancora messo la, la funzione media eh, per la tolta. così vedo questi numeri anzi giusto per capirlo mi faccio ancora stampare start date virgola end date virgola differenza per capire come funziona questa funzione quindi fa vedere che una presa al 5, alle 9.22 riportata alle 9.37 sono 900 secondi presa alle 17.35 posata alle 17.49 sono 840 secondi e vabbè, così via Adesso ci fidiamo che faccia le situazioni giuste di questo a noi interessa la media quindi di tutto questo facciamo un average di questa funzione ABG non c'è, ma AVG sì, invece. Che è un numero. Come, come volersi dimostrare, rispetto alla query di prima, che avevamo fatto con Duration, che mi dava 1135, questo mi dà un numero leggermente diverso, 1130, perché abbiamo perso i secondi. Sulla media allora la prima risposta è se volessimo avere la stessa cosa e non avessimo il campo duration ci basta modificare nel DAO questa riga qua non cambia nient'altro faccio una query diversa che a livello di database mi estrae in realtà la stessa identica informazione richiede un attimino di entrare nel dettaglio no? di delle funzioni di data e ora di MySQL richiede un attimo di mente ferma diciamo così questo, questo tipo di, se capitasse una cosa del genere una situazione del genere all'esame eh, la cosa migliore è non andare nel panico e dire allora aspetta un attimo, cosa devo fare? di che cosa ho bisogno? e come si vede con un po' di Mente fredda e lucidità, uno trova una prima, un primo indizio che quasi sempre è sul forum di domande e risposte e poi una volta che ha capito cosa cercare va a vedere la documentazione, se la legge capisce bene che cosa deve fare. In questo caso ovviamente è combinato con una buona discreta conoscenza di SQL. Cioè vi ricordate che c'è Average versione SQL che ti risolve il problema. Eh, proprio per non lasciare nulla al caso, vediamo se sostituendola direttamente dentro il DAO ci dà il risultato che ci aspettavamo sempre lo spazio da aggiungere eh, c'è un più ancora no, aspetta qui è partito il DAO main E bravo, voglio il main. adesso bisogna ricompensarla con l'altro ma mi dà il valore l'altra strada invece suggerita dall'esercizio è invece molto diversa quindi abbiamo fatto la differenza tra start date e end date a livello SQL siamo concentrati su come fare nel sequenza. Invece queste due paroline, oppure a livello Java, cambiano radicalmente tutto. Perché fare il calcolo di questa media a livello Java significa avere tutte le start date tutte le end date delle trip ovviamente coinvolte. Quindi in questo caso il DAO funziona in modo completamente diverso. Dovrò farmi restituire, e torno in ID, non solo l'average, ma tutte le start date e tutte le end date. Una cosa di questo genere farò questa query: dammi tutti gli orari di partenza di arrivo relativi a quel trasporto. Poi farò un get date punto to local date di questa, anzi, to local date time, get time, spent punto to local date time di questa di quest e di quest'altra. E quando avrò le due local date time, farò la differenza in secondi. Forse mi conviene addirittura passare a instant, perché tanto mi interessa la differenza in secondi. E poi eh, una volta che avrò questi numeri in secondi mi faccio la media calcolata direttamente in giallo mi faccio la somma e divido il numero sicuramente più complicato Non mortalmente più complicato ma un tantino più complicato sì. proviamo almeno a impostarlo nel tempo che ci rimane ovviamente è tutto dentro il DAO questo il DAO userà una strategia completamente diversa per calcolare la funzione tempo medio quindi fatemi fare un tempo medio 2 dove mi scrivo calcolo della media in java mentre a tempo medio 1 sarà il calcolo della media in SQL fa una query diversa in cui come dicevamo estraggo l'elenco di tutte le date di partenza e di arrivo dei tragitti selezionati, delle trip selezionate quindi fin qua ho cambiato la query, ho, più se ho semplificato la query, faccio fare meno lavoro al database e me ne tengo di più nel programma e vabbè, qui fino a qua vada bene, eseguo la query da qui in poi cambia tutto, perché a questo punto avrò molti risultati per ogni risultato. Devo calcolarmi la somma e il, il numero di elementi. Calcolare una media devo fare una somma e conteggio degli elementi. Quindi per ogni elemento del risultato devo calcolarmi la differenza di tempo. Quindi avrò le due date e devo fare la differenza. Diciamo parto da rs getDate di startDate guardate non get data, ho sbagliato io get timestamp estraggo il valore della colonna sotto forma di timestamp quindi data e ora questo me lo porto in java 8 ad esempio con to instant visto che voglio ragionare in secondi mi conviene ragionare sull'arco lineare di tempo quindi in termini di istanti cioè di millisecondi e questo lo memorizzo in una variabile instant instant start instant con la s dai ce la posso fare javatime e la stessa cosa per l'istante di fine Un modo per fare la differenza è più semplice, avevamo visto che era il metodo until, che è un metodo che restituisce un long che è quanto tempo, until, quanto tempo si eh, passa finché dalla data corrente non arriva la data altra. Quindi eh, start.until end calcola l'ammontare di tempo tra i due oggetti instant in termini di una determinata unità temporale, cioè l'unità di misura che voglio usare. E queste temporal unity in realtà sono un'enumerazione, metodo bla bla bla, ma sono... dove sono? qua noi lo possiamo tirare fuori in secondi sono delle costanti definite dentro java.time.chronounit quindi ho perso eclipse nel DAO farò until and e per favore forniscimi il risultato in unità che sono seconds, eh, questi saranno giava, punto, punto unit. Aspetta, eh, bisogna andare a pescare perché sono definite dentro. seconds, un chrono unit, temporal units direi probabilmente, temporal unit è l'interfaccia, chrono unit è un enum, si, sì, chrono unit Qua. Quindi abbiamo un intero che sono un long in realtà e cioè quanti sono passati finalmente? Ho la differenza quindi la somma, la incremento della differenza e schiacciato e eh, incremento il conteggio. Alla fine, count, no? Come l'ho chiamata? Count. Alla fine per ritornare al risultato dovrò sempre semplicemente dire che se attenzione alla divisione per zero, cont diverso da 0, allora ritorna double perché era un long sum no sum era già un long scusate era già un double quindi sum diviso count altrimenti ritorna a zero per esempio count senza roba Quindi okay, mi sono fatto a mano i calcoli elemento per elemento, contandoli tutti. Per vedere se funziona, provo a modificare il modello e non chiamo tempo medio, ma tempo medio 2. Sperando che non spari eccezioni. Vabbè, viene questo numero qua, adesso ovviamente sarebbe giusto fare i confronti, capire quali sono gli session ID per poter vedere se, se è corretto. In questo caso ho usato un metodo completamente diverso. La complessità lo spostate dal saper maneggiare, in questo caso la data in SQL, al saper maneggiare la data in Java. Le strade sono tutte aperte sono tutte valide. In fase di esame, in fase di realizzazione del vostro programma, scegliete quella in cui vi sentite più sicuri. Ok, la prossima volta che ci vedremo sarà mercoledì in laboratorio, dove vi proponiamo un esercizio di simulazione basato su questo dataset. Quindi portatevi dietro questo progetto, che così avete già un po' di classi pronte. Buon ponte!